Iniziamo a vedere la tutela mediante registrazione, diciamo di quelle quattro forme, quella slide con le quattro forme ci fa un po' da indice della nostra lezione, quindi finita la parte introduttiva adesso vediamo il punto 1, cioè la tutela del design mediante registrazione, che è quindi più simile alla registrazione di un marchio, possiamo dire, come, come approccio. Allora, cosa può essere registrato come disegno modello? Questo è l'articolo 31 del codice, della, del codice della proprietà industriale. E' è una norma che appunto assomiglia un po' alle norme sull'articolo 7 seguenti che erano quelle sul marchio. No? Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, ovvero dei materiali del prodotto, ovvero materiali del prodotto stesso, ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale. Ecco perché in questo primo articolo abbiamo già la definizione, non dico che va saputa a memoria ma quasi, nel senso che è un po' come nei, nei marchi, no? c'è un elenco di cose che si possono registrare come marchi e poi dice quali sono i due requisiti. Devono essere Il requisito è che siano nuovi i disegni e i modelli e che abbiano carattere individuale. Okay. Non c'entra nulla col carattere creativo, non c'entra nulla col valore artistico, qua non siamo nella, nella normativa, nella legge sul diritto d'autore, siamo nella legge nell'altro nell caso, quindi squisitamente nei, nei disegni che vengono registrati come, come, come disegno appunto, depositato. E, il carattere individuale lo vediamo dopo, cioè, spieghiamo in una slide di preciso che cosa si intende, è molto, è molto interessante e, e, e utile capire perché appunto è proprio il requisito che fa scattare la tutela, è un po' come il, il carattere creativo per il diritto d'autore ed è un po' come la capacità distintiva nel marchio, quindi va saputo bene. Comma, vedete che, scusate, anche altra notazione, la parola ornamento non è più così centrale, cioè è diventata una delle tante caratteristiche, delle tante, cioè è parte è affogata all'interno di una definizione più ampia, okay? quindi non è più così... Centrale, come era nel, nella definizione del 1939-40. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso. Gli imballaggi anche, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per il lavoratore. Quindi, i caratteri tipografici o simboli grafici sì, ma non il software che li fa girare. Vabbè, questo era per me abbastanza... Super, superfluo eh? precisare che il software non è tutelabile con design, però ecco, l'hanno precisato. Eh, per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, eh, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto. Queste cose, secondo me, le sapete spiegare meglio voi di me. Cioè, nel senso che capire cosa voglia dire fare un oggetto di design complesso o non complesso lo, me lo sapete spiegare meglio se siete. Eh, specialisti di questo io non, sono, non, non ho mai lavorato nel campo del design quindi non faccio altro che studiarlo dal punto di vista puramente giuridico teorico ecco i due requisiti della, per la registrazione sono questi abbiamo detto no? lo dice già qua a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale gli articoli 32 e 33 non fanno altro che definirmi i due, i due requisiti cosa intendiamo per novità nel design? un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero qualora si rivendichi la priorità anteriormente alla data di quest'ultima. Quindi non è che conta il fatto che qualcuno l'abbia registrato prima, ma che l'abbia divulgato prima. Questo è un aspetto non da poco. Ehm... Um, Ovvero, vabbè, quello allora si dimentica, che priorità, cioè priorità è il fatto che ci sia qualcuno che lo stava utilizzando prima, lo stava sfruttando prima, come nell'ambito nell del marchio. Vi il marchio di fatto viene tutelato sulla base del cosiddetto preuso, il fatto che qualcuno lo stesse utilizzando prima, anche se non c'è stata una, una formale registrazione. I disegni o modelli si reputano, si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti anche qua probabilmente lascerei parlare più che altro voi su che cosa si intenda per un dettaglio irrilevante o meno una cosa che mi viene in mente era la causa se andate un po indietro negli anni cercate un po di articoli c'è cioè una causa tra apple e samsung sulla, eh, sulla forma de, de, de, degli smartphone no? si parla di un po di anni fa cioè adesso oggettivamente sono tutti uguali però eh, eh, all'epoca iphone era, aveva fatto da pripista e Samsung rincorreva e Apple si era un po' come dire piccata del fatto che eh, alcuni, alcuni modelli di, di Galaxy erano troppo simili al, all'iPhone nella curvatura nel, nel, nell'angolo di curvatura del, del, del, no, capite, del, del, dello spigolo, cioè lo, lo, lo smuss, quanto è smussato e con quale angolo di curvatura viene smussato lo spigolo del cellulare, e vi si sono messi a fare grandi cause. E quindi botte di avvocati, di decine di migliaia di euro di avvocati per litigare su quale fosse l'angolo di curvatura che violava o meno il design del primo, del, del, del primo prodotto sul mercato. Vabbè, vi lascio poi a leggere, Poi, magari, ecco, questo potrebbe essere interessante, leggere un articolo su questo aspetto, però adesso continuiamo con le slide e poi magari ci interrompiamo e facciamo un escorso su, su casi del genere. L'altro requisito che secondo me è quello... Forse più centrale perché è quello che esiste proprio solo nel mondo del design. Cioè, carattere individuale si usa proprio su, tecnicamente solo nella, nella normativa sul design, quindi bisogna capirlo e conoscerlo. Dice l'articolo 33 che un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o qualora si verifichi la priorità prima della data di quest'ultima. Quindi più o meno i parametri sono gli stessi di prima, eh? la divulgazione, divulgazione, quindi non registrazione precedente, e la cosiddetta priorità. E quindi cosa si intende poi tecnicamente per carattere individuale? Quando, cioè, si ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi design o modello che sia stato divulgato prima. Cioè, innanzitutto questo concetto dell'utilizzatore informato è interessante. Perché cioè, l'utilizzatore informato vuol dire che bisogna andare a cercare, cioè non si va sull'uomo medio, sul, sul il consumatore medio, ma l'utilizzatore informato. Quindi quando ci sono cause in materia di design si... Quasi sempre i giudici incaricano degli esperti di design e che devono essere esperti di design di quel, di quel singolo settore. Perché una cosa è disegnare cellulari, una cosa è disegnare lampade, un'altra cosa è disegnare caloriferi, e, che ne so. E tubi di scappamento per le, per le, le, le auto di lusso. E a seconda dei vari settori ci vuole bisogna andare a individuare l'utilizzatore informato, che riesca, a, a poi a percepire che quel disegno è. Ha un carattere individuale, il, il punto 2. Nell'accertare il carattere individuale di quel comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno modello. Interessante anche questo. Cioè, se, quella, se quel disegno, se quell'oggetto non c'erano tanti altri modi di disegnarlo, allora il carattere individuale si abbassa. È un po' come il carattere è un po' quello che succede col carattere creativo nel, nel diritto d'autore. No? Cioè. Se realizzo ne so, una foto aerea che deve documentare un'area, quella foto aerea non è che ci sono tanti modi per farla, devo passare con un aeroplano e fotografare quella singola area, quella foto sarà sempre molto poco creativa, avrà poco copyright, avrà una tutela di, al massimo di diritto connesso e poco più e eh, qua è uguale, cioè, se il designer ha poco spazio di azione perché quella cosa c'è cioè, tipo una bottiglia quanti... cioè, la bottiglia non è che può avere delle forme particolari, cioè, la bottiglia quasi sempre deve avere un collo e un buco stretto da cui esce il liquido se no Sennò non, è più, non è più nemmeno una bottiglia ed è un'altra cosa e quindi se io sono incaricato di disegnare una nuova bottiglia per, una, per un alcolico, per un, per un liquore Devo considerare che cioè non è che il fatto che anche altri abbiano fatto bottiglie con un collo e con un buco stretto mi vincoli a, non fare, a dare una forma completamente diversa, cioè la bottiglia giustamente deve essere bottiglia, quindi io devo distinguere, devo creare, trovare il carattere individuale in altre parti del, dell'oggetto, quindi nella pancia della bottiglia, nel, come, come cade so, l'etichetta e via dicendo la base. Ehm... Ok, quindi questa è la definizione di carattere individuale, va saputa, ripeto, non, non proprio a memoria, ma è importante capire gli elementi, il discorso del utilizzatore informato che percepisce che ci sia una differenza rispetto a quelli precedenti, al, al design che normalmente girano in quel settore. Si aggiunge poi, quando vedete che c'è un bis, è stato aggiunto successivamente un 33 bis della propria, del codice di proprietà industriale che parla della liceità, non ci perdiamo tanto tempo. È un po' come quando abbiamo fatto l'esempio della eh, liceità nel marchio, liceità nel brevetto. Anche qua non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume. Però poi aggiunge che il disegno o modello non può essere considerato contrario, contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa. Vabbè, Dovete semplicemente sapere che esiste anche il caso del requisito della liceità ed è legato come nel discorso dei marchi e dei brevetti tendenzialmente all'ordine pubblico al buon costume ho addirittura tagliato il comma 2 perché non ci interessava